Case popolari, più di mille assegnazioni da luglio 2016. Un netto cambio di passo rispetto al passato per riportare legalità e trasparenza in difesa dei diritti delle famiglie in graduatoria da anni. Sono 18 i nuovi alloggi assegnati nella sola prima settimana di settembre. Operazione restyling per Viale Ventimiglia al Trullo. Partita la riqualificazione del Viale Centrale della storica borgata, i lavori si svilupperanno in cinque fasi partendo da Via Colle e Valdelsa, tra gli interventi il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione e arredi urbani. Roma decide. Al via al bilancio partecipativo nell'ottavo municipio, si concluderà il 26 settembre la consultazione online sul sito di Roma Capitale per decidere come investire i 17 milioni di euro e le opere da realizzare sul territorio. Si potrà scegliere tra 80 proposte, molte delle quali presentate dai cittadini.